Keeping, il fantastico mondo di Mr. Pickle, è una serie tv che è arrivata in Italia a novembre del 2018 e trovo che sia molto interessante e che valga la pena spendere due parole per provare a commentarla, un po' per condividere delle riflessioni che ho fatto in merito, un po' per stimolarne magari la visione perché potrebbe essere interessante e istruttiva eh, da tanti punti di vista diversi. Infatti la trama fondamentalmente racconta del protagonista, eh, Jeff Piccirillo, interpretato da Jim Carrey, che è un attore eh, presentatore di un programma di marionette di pupazzi che intrattiene quanto pare il pubblico di giovani nella televisione degli Stati Uniti. E in tutto questo però è un programma che viene portato avanti per molto tempo, quindi va avanti probabilmente da una trentina d'anni, ed è riuscito quindi a coltivare l'attenzione del pubblico di più generazioni, rendendo Jeff quindi l'idolo eh, di eh, una vasta parte del pubblico, il programma quindi ha un grande affetto nei suoi riguardi e anche ha un ottimo riconoscimento economico. Ma allo stesso tempo, dopo tanto tempo che è in onda il programma, eh, un anno prima dell'inizio della prima puntata è successo un evento drammatico: cioè Jeff ha perso suo figlio. Quindi la prima puntata della prima stagione inizia con l'anniversario del lutto della perdita del figlio che accompagnerà quindi Jeff all'interno un'elaborazione del lutto complicata e da lui quindi affrontata in una maniera confusionaria e solitaria, perché tutto racconta tra l'altro la storia di una famiglia americana, i, i, i Piccerillo a quanto pare sono statunitensi ma hanno delle origini americane, che è molto vicino dal punto di vista professionale perché lavorano tutti insieme in questa azienda familiare della condizione della rete televisiva, eh, però contemporaneamente, convivono in una situazione dove poi si prova a essere di aiuto gli uni agli altri, ma in un modo piuttosto complicato e poco efficace. In particolare, un aspetto che trovo molto interessante della trama è il rapporto che il protagonista, Jeff, ha con l'emozione della rabbia, che è un'emozione che a volte riesce a esprimere in un modo efficace, altre volte invece è totalmente slegata e incapace di essere compresa e espressa in un modo funzionale. Vediamo un attimo anche cos'è che le distingue le due cose. Per descrivere il personaggio di Jeff tra l'altro è un personaggio quasi magico, cioè quello che fa nel rapporto con gli altri tende a funzionare e tende a essere generalmente preso positivamente. Nonostante questo però, sono dei comportamenti suoi comunque hanno una loro complessità e delineano tutta una, una personalità che in generale punta sempre a una ricerca della felicità. La filosofia di Jeff si potrebbe un po' descrivere come una filosofia vicina all'eudemonia, cioè All'idea che la felicità sia e debba essere lo scopo ultimo di tutte le cose, bisogna sempre puntare a essere felici, secondo una certa idea. E per gli Stati Uniti, poi è un'idea comprensibilmente che per nella loro cultura, loro, anche nella Costituzione, ce l'hanno l'idea che il cittadino abbia diritto alla ricerca della felicità. Però allo stesso tempo quindi questo è un qualcosa che da parte di Jeff viene vissuto in maniera intensa dato anche poi tutto il ruolo e la responsabilità formativa che gli dà il suo lavoro. Lui passa del tempo a parlare ai ragazzi, a rivolgersi ai ragazzi quindi a quanto pare cerca sempre di avere un messaggio educativo che è uno dei suoi valori, cioè l'idea di cercare di migliorare la vita delle persone, cercare di aiutare le persone a essere felici. E questo se da un lato quindi gli permette di essere sempre incisivo e di avere un obiettivo molto chiaro per se stesso, dall'altro è qualcosa che coinvolge molto l'emozione della rabbia. Per capirci, eh, Jeff quando propone a qualcuno di cercare di perseguire la sua felicità, di cercare di stare meglio, di cercare di andare verso la direzione che secondo lui è la migliore, lui questo lo fa parlando sì, ma a volte in una maniera molto assertiva e presente nel discorso, tanto da diventare anche scollegato proprio dal suo interlocutore. A volte Jeff ha questa idea in testa, che gli altri debbano essere felici, debbano ricercare la sua felicità, tanto da arrivare a intervenire in alcune conversazioni saltando a che pare tutte le premesse su quello che si è detto prima, a un certo punto mettendo questa cosa in più. Ed è un pezzo questo, che può risultare poi particolarmente efficace. È piacevole quando percepito e accettato in un certo modo, ma d'altro canto a volte può essere anche vissuto come una incapacità poi di stare nel discorso e nel dialogo con l'altra persona perché si sta comunque proponendo un'idea un del come l'altro dovrebbe essere in qualche modo quando si fa questo non si sta ponendo del tutto attenzione all'altra persona. E proprio per questo l'assertività che Jeff riesce a utilizzare nel portare avanti questa sua idea, è un'assertività che comprende un certo margine di rabbia e di aggressività. Cioè, c'è l'idea che l'altra persona, sì, ok, mi sta dicendo un sacco di cose, ma dovrebbe invece dirmene altre, pensarne altre. C'è un gesto aggressivo nell'essere assertivi verso qualcun altro. E Jeff su questo riesce bene. C'è una modalità di espressione della rabbia funzionale e sana quando la felicità è messa al centro del discorso, la felicità è degli altri, mentre quando la felicità è quella di Jeff, lì la situazione diventa più complicata. A volte, autorizzarsi a saper avere la stessa scala di priorità e saper mettere davanti quello che ci rende felici rispetto ad altri ideali, può essere difficile e in questo caso diventa impossibile. Questa impossibilità a esprimere la rabbia anche per se stessi è l'origine poi di tutta un'escalation e una caduta di Jeff verso una direzione comunque autodistruttiva c'è un film che mi è venuto in mente guardando King, non so se è un collegamento che è venuto soltanto a me oppure no eh, ma che riguarda un film del 95 molto bello la haina eh, l'odio eh, che è un film eh, che parlava fondamentalmente di una storia in un quartiere delle periferie francesi, eh, dove un evento che tendeva a portarsi ignorato, evitato, ma sempre costante, alla fine portava progressivamente verso la tragedia. In questo senso Kidding di per sé non è la stessa cosa, è una cosa molto diversa, molto molto più sottile, molto più sfumato, ma comunque parla di un uomo che non sa gestire la propria rabbia quando si, quando riguarda qualcosa di intimo, di personale, quando riguarda i propri desideri, le proprie fantasie e stiamo parlando quindi di un rapporto non salutare con un'emozione che invece fa parte della normale gamma di espressione umane. Tra l'altro diversamente da Heine, eh, nell'odio si parlava poi di un contesto dove l'ambiente ci condiziona, cioè dove nascere in un certo contesto in qualche modo ci porta quasi necessariamente a non poter uscire da un epilogo di un certo genere. E invece Kidding fa una cosa molto diversa. Kidding racconta alcune situazioni dove date premesse diverse si può arrivare agli stessi risultati e date invece possibilità molto diverse, appunto, si può riuscire a mostrare delle qualità che non sono per niente scontate, anzi, avere di più a volte può corrispondere di meno e viceversa. E è qualcosa che quindi Va a slegarsi dal contesto e parla molto di più di un bisogno di autodeterminarsi che però va fatto con certe risorse e a una certa, con un certo livello di difficoltà che non sempre è possibile. e In questo telefilm questa cosa viene spiegata piuttosto bene, anche se poi è, va un po' dedotta forse. Questo mettere da parte i propri desideri alla lunga può creare un cortocircuito che Può essere difficile da gestire. E, secondo me, la direzione, appunto, in cui si svolge per questo telefilm è proprio in un percorso di elaborazione del lutto che va a scontrarsi con la difficoltà nell'espressione, nella comprensione e nella gestione della rabbia. E, secondo me uno spunto che potrebbe esserci verso la seconda stagione, visto che poi il telefilm ha avuto così tanto successo che già mentre stavano pubblicando la prima, la prima stagione negli Stati Uniti avevano già confermato che ce ne sarebbe stata una seconda. Ma la seconda stagione, forse, potrebbe svilupparsi partendo dal, dalla sorella del protagonista Debre, che è un personaggio poco sviluppato a livello di drama, ma secondo me estremamente interessante, eh, dico poco sviluppato non perché non abbia spazio nella storia, ma perché poi gli viene data poca voce, viene più vista come protagonista di eventi, ma si spiega poco lei. E Contemporaneamente però forse è un personaggio che potrebbe essere il protagonista di una seconda stagione in maniera molto più incalzante, anche perché forse a un certo punto spiega un concetto che non so se nella storia della serie viene messo come un concetto un po' magico, un po' fantasioso o sempre qualcosa che proprio ha un ruolo centrale nella narrazione del telefilm, ma a un certo punto succede che viene spiegato che chi viola i propri ideali, poi perde la possibilità e la capacità di parlare al cuore delle persone, di farsi capire. In questo senso è possibile che questo sia una cosa che è successa proprio a lei, è successa a suo padre, al suo nipote, a vari personaggi della storia. E Jeff, in questo senso, nel essere un idealista, una persona che porta avanti i suoi ideali senza nessun compromesso, mantiene intatta questa capacità finché poi gli ideali non possono diventare invece in contrapposizione. Avere delle ottime idee, degli ottimi valori, che però vengono spinti a eccesso di intensità può portare a delle contraddizioni ingestibili, dove a volte poi può capitare di arrivare a dover fare delle scelte che però possono non essere scelte a cui siamo preparati, quindi possono metterci in difficoltà e portare a poi farci sentire, a volte perché no, anche di aver contraddetto i nostri ideali. Il tutto si può svolgere in un modo molto confusionario ma quindi anche forse altrettanto interessante perché il telefilm poi non ha uno svolgimento banale le, le cose si, si sviluppano spesso in modo molto interessante e proprio per questo una cosa che poi a posteriori a me viene spontaneo a chiedermi è poi il, come sia possibile che in una situazione eh, simile magari non eh, si sia fatto qualcosa in tutta la serie di eventi anche dopo che punto di vista del sostegno psicologico per fare in modo che gli eventi andassero in un'altra direzione Contemporaneamente, però, so anche che il fatto di dire a posteriori eh beh, ma con uno psicologo può essere quella diversamente è una cosa che viene spontanea, ma totalmente giusta. Perché poi non è detto, magari anche con uno psicologo le cose potevano andare magari in modo molto simile. E quindi in questo senso il senno di poi è un qualcosa a cui tutti noi tendiamo a volte a cedere dal punto di vista della situazione, del, te l'avevo detto ma forse è interessante per fare un ragionamento invece un po' più equilibrato, non tanto ragionare sul eh, quanto l'inserimento magari di uno psicologo a un certo punto della trama forse avrebbe potuto permettere un contatto e uno sviluppo diverso nel rapporto con la rabbia e così facendo quindi avrebbe potuto permettere di arrivare a eventi poi diversi. E questa è una possibilità. Ma forse una riflessione più costruttiva potrebbe essere quella di pensare che in questo telefono si parla di lutto, si parla di oncologia, si parla di differenze sociali, si parla di famiglie eh, strutturate in maniera particolare, si parla di orientamenti sessuali, si parla di rapporti. Familiari, si parla di un sacco di cose molto complicate: si parla di benessere, di gestione economica, di povertà, di assicurazione, si parla di tante cose. E mi chiedo se sia possibile, non tanto in una serie tv, ma nella realtà affrontare così tanti temi complessi senza un sostegno professionale. Questa è una domanda che mi viene da farmi perché. La realtà è troppo complessa per fare semplicemente quello che viene spontaneo. Serve provare a ragionare in modo ordinato su quello che accade e su come affrontarlo, su come ci si sente mentre lo si affronta. Perché se stessimo a cercare non tanto una risposta personale, ma una risposta assoluta, cerchio di arrivare a pensare che ci sia un modo giusto di comportarsi per tutti che basta fare la cosa giusta e le cose vanno bene. Mentre invece la realtà è molto più complessa di così. E appunto per questo Kidding è un film che apre una piccola finestra sulla complessità della vita di una famiglia, travolta da un successo che forse non ha tutti gli strumenti per affrontare. Un successo mondiale di un programma che ha dato una visibilità su un panorama appunto, globale. In una situazione quindi che può funzionare finché qualcosa non va in una direzione diversa, finché gli eventi non diventano drammaticamente più difficili per la perdita di un figlio, che richiede una rivalutazione delle priorità e un modo di approcciarsi agli eventi che non può essere prevedibile a priori. E io consiglio la visione di questo telefilm a tutti quelli che hanno la possibilità, in occasione poi di avere da un lato la possibilità di essere intrattenuti, dall'altro di poter provare a riflettere e a ragionare su, sia su cosa sarebbe fatto altrimenti, sia su quali sono di quei temi magari qualcosa che va a toccare nel personale e che potrebbe essere qualcosa su cui riflettere meglio.